Ebbene oggi, ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamite X e Marco 007 e oggi continuiamo il file di Youtube eh, di Paper Mario. Allora, ma, eh, dobbiamo continuare nello spazio. Mario e i suoi amici si diressero verso il parco spaziale, alla ricerca del cuore. Come mai Squirps conosceva quella via segreta? I nostri eroi lo guardavano con sospetto. Perché vi fissate così? disse Squirps. <ride> Non vi mi starete mica prendendo una cotta! Ma certo che no! Nel profondo delle tenebre, gli occhi di Squirps. Nel profondo del cuore, Mario amava Squirps! <ride> nel profondo delle tenebre, gli occhi di Squirps luccicavano ma malignamente. <ride> ah, quindi Squirps è cattivo. Quindi Squirps è il figlio del Conte Tanto. I cancelli dello spazio. Aham. Livello 4: Oh, yeah, un altro livello. Nello spazio profondo. Questo è il varco spaziale! C'è un punto da queste parti dove si può accedere! Alla zona proibita! Don che io conosco ed è brutta, è un labirinto. Brutto. Forza recluta, cerca l'entrata! Square! La zona proibita? Stai scherzando, vero? Esigo spiegazioni. No, una zona pericolosa! Squips! Qualcuno la chiama cimitero spaziale! Square! è un labirinto intricato dicono che il non riesca più a uscirne c'è cuore puro, si è nascosto proprio in fondo a quel labirinto squinkly ma si dice già esatto che cosa scusa e tu come fai a saperlo che sei in realtà piccolo demonio incontinente oh no un attimo si dice che è squirpo si dice che è Squirple, Squirple, Squirple, stellina Mi è venuto un buchetto rosso ma dopo quella sosta Non lasciarti troppo Non fasciarti troppo la testa, ragazzi Trova l'entrata proibita All alla Ah, la zona Ok, quindi che dobbiamo fare noi? Reddy No, cos'è quello? quello oh. oh. Cosa sei? Estrongi il rumore Solo lì c'è una cornica No, è una stella cadente Cos'è? E eh vai avanti, guarda. Non ha un nemico, però ti fa danno. Brutto! Non nem! Non ha una carta quindi non puoi catturarlo. Non credo che un rettangolo abbia bisogno di una carta. Rettangolo fa uno di danno ed è molto fastidioso e inutile. Oh, thank you! Hai il rillime di. Eh? Ok, come evitarvi? Fate così. No! <ride> Prendete danno! Oh Distrugge tutto! Attacco di panchi! Vai, protezio! Protezio! Avevo dimenticato che si possono usare pixel nello spazio. Oddio! No. Oh Meno male che qui non c'è nulla, quindi non mi devo preoccupare tanto. Con i nemici 3D che sono molto fastidiosi, soprattutto ora che siamo in una squadra oh guarda red Dunque. Ehm ok, che cosa facciamo? c'è una x e allora girondello non Manolo. perché Manolo perché okay, Manolo è inutile girondello, girondello ok, uh, comunque nella scorsa episodio dovevo dirvi una cosa importante ma mi sono dimenticata cioè che praticamente a uh, svolta di là o svolta dall'altro no. lato praticamente uh, c'è una cosa una cosa di girondello eh, no che... mettici squirt ah, appunto. aspetta uh, eh sì, lo so lo so e lo devo dire a rispettate l'avevo detto io non l'hai detto Sì, l'ho detto no. quando abbiamo visto quel fulmine lì sopra, sopra uh, le, le teste io ho detto questa cosa simile l'abbiamo trovata la sua volta lì qua si uh, si sì, sì. lascia stare. Comunque, sì. uh, praticamente a svolta di là o svolta di qua. Puoi, puoi Chi lo sa? Puoi comprare praticamente delle, delle mappe del tesoro. Dove ti indica i punti dove ci sono quelle fratture lì. E dove puoi usare il girondello e ottenere cose utili. Però prima di. Ah. di sbloccare questo negozio devi usare ah, il girondo. Ah, ma davvero? Squire, uh -huh. squire, questo buco la forma graziosissima, Squirp non so perché ma mi è venuta quella di invearmi c'è qualcuno che spenga! Vuoi spingere Squirps? Vuoi spingere Squirps di dentro spinge? Ti distruggo! Ah, certo! la Squirps! Yay! È apparito! Il portone! È apparito! Che cos'è? Ah, non lo so! È una porta spaziale, Squirps! Conduce allo spazio, all'arco spaziale della. alla zona proibita. Oltrepassando questa porta si sì, avanza, reclute! Right, <ride> Chi se ne frega, io me ne vado. Squirps, ti voglio lasciare qui dentro, non <ride> posso no, eh. Mario che aveva tanta voglia di volare. So Cor oh mio dio! Cos'è? Cioè, guarda. Ma guarda che momenti fa! Sì, lo so, è impietato. Ok, okay mi ora faccio andare. Sì. Sì, perché, perché ti, ti mangio, mangio. Girondello, girondello, ora fai quel girello. La fidanzata di girondello si, si chiama girella. No, girondella. Oh, guarda caso, adesso adesso ci volevo due. così è Lo squirple, lo allora, squiro è un'altra graziosa forma. Ok, dividiamo il due squirple. sento un'altra compulsione, devo attorcigliarmi per entrarci. Qualcuno mi aiuti! Vuoi attorcigliare Squirrel? Non <ride> Attorciglia. lo Ok, adesso... Qui. Ha fatto la stessa identica cosa. Oh no! C'è qualcosa C'è qualcosa che ruba, ma non, non... non riesco a capire cosa. Ah, voci... Ma ah, adesso voci. ci sono. Certo, devo... Squirrel deve mangiare un bocconcino. Squirrel non si muoverà finché non avrà mangiato qualcosa di buono. Squirrel. Ok, come vedete Squirrel è praticamente inutile. E Squirps ci, ci sfrutta. Ho oh, prescelto cosa potrà soddisfare il <ride> desiderio di questo strano alieno? Qualcosa di dolce che inizia con ciò e finisce con un lato. Ah, davvero. Ci va. Bene. Meglio, meglio non unire le tue parole. <ride> Così vedrai oggi. Comunque. Ma scusa, <ride> eh, come faceva a saperlo il cartello? Eh, eh, loro sanno tutto. Soprattutto <ride> se ci fa un cartello a mezz'aria totalmente immobile? I <ride> petti! <ride> ok, salviamo. Insomma squirps perchè anche per moltiplicarsi ha bisogno di cioccolato Per moltiplicarsi? No, serve... mi sa so che serve per... Moltiplicarsi! Mm -hmm. Te lo vedo per me. Secondo me serve per farlo muovere che per far, eh, nel senso... Sbagliato! Che... Eh, eh. Eh. Sbagliato cosa? Quella è l'unica... No, aiuto, devo uccidere lui non puoi ucciderlo senza squire Ah sì? Vedremo Vai Protezio, scelgo te oh. oh! molto pericoloso Ah sì? Ti faccio vedere io cos'è pericoloso Protezio, scelgo te <ride> Attacco furtivo Secondo me serve per farlo muovere così arriva dall'altra parte No, non so E, e quindi sblocco Ok, ora voglio andare in questo strano portale O forse no Oddio, no, troppe, troppe vie, non so dove andare. Ok, quello non ho okay. uscito perché ho perso una Ecco perché con... è brutto lo spazio. No! no! Ok, Prendi, d Switch. Ok, adesso è molto fin... fin... Dobbiamo trovare il cioccolato. Più cioccolato. Ah, ah. Okay. Ma è dentro... Non è giusto che io subisco l'aria nulla Foto, è un gioco detto le... foto È un gioco illegale Adesso basta, fuggo Fuggi, fuggi, fuggi! I cattivi sono immuni ai cattivi Corri Mario, nuota, no, non ci posso fare Io voglio capire Ma quante beh. volte ha vomitato? Squir, squir Sai che... Si, sì, la... lo so Tale. Torni dietro perché c'è un blocco di salvataggio e io ne ho bisogno. Perché vuol dire che c'è qualcosa di importante. Quel portale è importante. No! Sì, la cosa importante è il portale. Ok, vai protezione! <ride> Mi ha protezio and È andato girato! Hai visto? Stavolta! Sì, l'ho visto. Visto, visto, secondo te perché l'ho fatto? Perché ti andavo okay. di andare con protezione. No, perché il Protezio è il mio unico amico. No, perché lo volevi far girare. Fuggi, Bario! Oh, guarda, portali lì sopra. Che faccio? Vado? Sì. No! Sì! Oh no, oh, no lì sta Squeal. <ride> siamo mettere il no! contrario. No! Ok, quindi praticamente abbiamo fatto tutto il giro. E ora allora dobbiamo tornare lì. Mm -hmm. Oh mio.. Giusto... No, no, da lì siamo venuti. Vista sei blocco salvataggio. Mm -hmm. Mm -hmm. Lol ok, allora. Ma se c'è un blocco salvataggio, la... forse è la mia giusta. Mm -hmm. Però. Non... Ah, allora, quindi da qua non mm -hmm. dobbiamo, dobbiamo andare da qualche altra. E perché fanno i livelli così alti? Da qui? Qui siamo andati già? No, no. No, no. no. A me sembra che siamo già andati no, no. Fammi vedere, Fammi vedere il telefono. Switch! No. Sì, ci siamo già stati. No. Quella è la parte con i foto nel. Vabbè, non no è meglio, meglio non tornarci. Nel tangolo. Ok, su! No, giù, giù. Su su su su su su su su giù. giù. Ok, ho bisogno veramente. Combarre sull'ore. Aiuto, vi prego. Mori! Smetti no. di combattere! Non, non combattere quello! Vole... Non voglio combattere! Al massimo sì. usa una carta SP come quella! Magari oh. devi distruggerla o con una bomba oppure protezze. Non oh, fanno protezze. Certo che no! Oppure Vai bombo, scelgo te! Ma dove diavolo l'ho poggiato? Mi stai dicendo che io posso piazzare bombe nel nulla? Fammi! Fammi fa Oh yes! Comunque voglio catturare questo nemico. Cosa? Ah, vero! C'è bombo in azione, quindi. Comunque il suo ciuffo non l'ho preso. Yay! Abbiamo ucciso qualcuno! Anguillo! Aiuta! Aiuto, corri! Altro che il primo Paper Mario in cui, in cui Ayuto Rabbi sono dei tizi che sono stati intrappolati nelle carte. Mob no, Mario è diventato Bowser. Aiuto! Oh, mamma mia che pro! Sono Indiana Jones, andiamo qua! Ehi, non fare spoiler! Perché? Per il quinto mondo! Ah. Veramente tu facevi tu sì, lo so, ho fatto, fatto uno spazio Ok, proteggo, tu vieni, protegge la palla stessa Tanto tutti se lo sono già dimenticato Ah, sì? Ok, avvicini Yeee, yeah, viva! L'abbiamo fatta Perfetto 12 minuti Per cercare di essere è Un grosso benvenuto questo è negozio torbitante Siamo sempre aperti ah, Mi sento lì così solo È la prima persona che entra qui Dall'inaugurazione ah, yeah. Avrei dovuto considerare meglio la posizione quando ho comprato questo negozio. In effetti devi fare tutto nel labirinto per arrivare. Che cosa desideri oggi? Compra tutto quello che colpisce il tuo sguardo. Ah, compro. Compra l'ultimo. No. Magari non gli piace a Squirtle Sì che gli piace. E poi compra. Magari, di... Magari dice che... che non gli piace. Senti, sì, sì, le compro tutte, ok? Sì. Ma ne compro, ne compro di più perché ne voglia. Cioè sì. compri tutte e tre minuti! Cosa? Perché mi hai cacciato? Come ti permetti Perché gli ho detto che non vuoi più fare acquisti. Perché hai comprato quella, la prima? L'ultima devi comprare. Ah, non posso più tenere le cose nell'inventario, in ecco perché. Ah, mi mangio subito un bel fungo shake Vediamo. Oh, io ce ne avevo uno, ecco. L'ultra fungo shake. Ah. Dona 50. Questo qui mi, mi serve... Mangiate un fungo secco. No, non ti serve a niente il cibo spaziale. Non? Tanto per... Ah, no, non lo toglie. Ah, Ma eh, no. Ma non, mangiate il cibo spaziale. Il cibo spaziale. Sì. E mangio questo. No, a piatto d'oro. Dona uno. È come un fungo secco, quello. Vai, magna. Magna. Ah. Non mangio la barretta di cioccolato. No, l'hai comprata apposta per squirre. Ok. Beh, lasciamo stare. Barretta... No, quella è la 50, non ti serve. si sì, che mi serve. Ah, ok. Perché forse abbiamo ancora... Vabbè... Ah, oh, sì, sì. Vero, okay. vero. No, mi sono concesso io. Ora mangiati il piatto d'oro. Mmm, yum. Vedi, monta. Ok, però ora devi comprare l'altra barra. Tanto certo, sono sicuro che qualsiasi va bene, però me la prendo perché è uno strumento curativo. Vabbè, e poi c'è anche il dubbio. No. Ciao. Ecco. Abbiamo comprato tre cose da te uh, Sto vomitando nel uh, cestino <ride> Lì ti butta la carta Mario Non Ma la cacca. cacca No la carta no! no! Devi andare dal girondello se vuoi buttare la cacca Prego Ok se l'ho avuto di lato non dovrei, dovrei essere un po' sicuro. Mamma mia, sono un genio! E viva! Non lo so, non lo so per niente! Ok, vai vai da Squirple, Squirple, Squirple. Questo non importa. Da Squirple. squirpi mm -hmm. Perfetto. Mm -hmm. Ora salviamo mm -hmm. perché non, non rifaccio. Certo? Ok. E se fallisce la registrazione. Mm -hmm. No! No! C'è una bella una cosa, Marco. Cosa? che è il tuo offline gioca nel tuo file perché per recuperare i dati falliti nel campo ti posso copiare questo ah sono il mio copiarlo. file eh sì no la copia tanta fame tanta fame okay, no, no, quella... no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no io pensi davvero che potrei mangiare questa roba? Vedi. però ci il messo impegno a qui quindi anche se non voglio no no non. No. questo è cioccolato unito a con un ucciole con il mio gusto pieno di un po' così semplice una dolce sonata, sapore al cioccolato scritta da innamorati è un amore al che ah bevi so so so so ah, da tu? suosco di double da ah vedi che si duplica vieni eh. a tu bravo Ok, e adesso si rimangio Squirt. Mi piace, mi spiace, Squirt mi si è lasciato a <ride> Mi piace. È falsa la porca. What? Ma no. come ha fatto? Grazie al potere mm -hmm. bere... del cioccolato, vedi che i terrestri fanno il, il cibo buono. Soprattutto l'Italia mm -hmm. no, no. Soprattutto quello scemo che ha fatto il negozio. No, no. Per mezzo no, il... lì nello spazio. In un punto di okay. ok. Voi volete morire? Grazie. No. Sì! Ok, mi aiuto. <ride> Smettendomi di teletrasportarmi! Okay. Ah, quindi, fino a livello, Yay! Yeah, finalmente. Non eh, funziona. Ma non è che ci abbiamo messo tanto, eh. 17 minuti. Ah, wow. Fino al livello. Comunque la, il gioco della Switch è assorto. Lo Salve so, lo volevo aggiustare, ma c'era la telecamera. Ciao.